qua, no aspetta, prima di entrare in un tema molto interessante però abbiamo sentito la pubblicità del Qashqai che tra l'altro mi fa anche ridere no? che dicevo, ho prenotato in un posto quasi buono mi viene pure quel mio amico quasi simpatico quasi, quasi. quasi simpatico e, e la notizia di oggi è stato quasi ucciso al Baghdadi no? perché questo l'hanno dato per morto un miliardo di volte adesso anche i russi eh, forse quasi quasi ucciso a racca al Baghdadi, vabbè ma comunque questa è una notizia eh, dall'estero così che in una città eh, che, che oggi è paralizzata dallo, dallo sciopero dei mezzi pubblici interessa fino a un certo punto anche se è importante evidentemente ma diamo un'altra bella notizia perché torna un grande, anzi torna, arriva un grande evento sportivo a Roma, cara Luigi Arriva, sì, sembra che ci sia proprio una data, il prossimo anno, il 14 di aprile del 2018. Adesso lo chiediamo, tutto, insomma. Eh, beh, sì. Certo. Il, il Gran Premio S di serviranno Formula. Serviranno i e l'ufficialità, mettiamola cioè, così. Cioè, bestie però, incredibili però, che vanno velocissime ma che non fanno rumore perché sono auto total monoposto, totalmente elettriche. Allora, con noi abbiamo Roberto Diacetti, presidente Eure S.P.A. Buonasera, presidente. Ciao, buonasera, buonasera a tutti Diamo il benvenuto anche a Daniele Frongia, assessore sport e grandi eventi di Roma Capitale Benvenuto, assessore Buonasera, buonasera a tutti Buonasera, penso che è una bella cosa, Frongia, insomma, questa è una, è una roba importante che tra l'altro eh, è un circuito che fa tappa nelle, in molte città importanti insomma, quindi a Roma è un evento di, di primo ordine direi sì, sicuramente un grandissimo evento, pensiamo a, questi, a queste vetture completamente elettriche e silenziose, quindi anche una bella novità, anche una competizione di alto livello e soprattutto ricadute positive per la città e per i cittadini. Oh, di il Presidente di S.p.A. si è battuto moltissimo per questa, per questa cosa, no? perché ci fosse il Gran Premio all'Eur. Ah. Io francamente mi sono battuto perché pensavo che fosse un ottimo evento per promuovere le nostre strutture congressuali e il nostro patrimonio perché abbiamo anche come missione quella di valorizzare il patrimonio complessivo dell'Expo del 42 e devo ringraziare moltissimo l'amministrazione capitolina, l'assessore Frongio in particolare con cui abbiamo lavorato molto molto bene, molto costruttivamente eh, ne abbiamo cominciato a parlare l'anno scorso più o meno a ottobre, l'idea è piaciuta anche perché non, vive solo, non sarà solo un evento sportivo, è l'occasione per compiere una riflessione sui temi della mobilità elettrica, l'amministrazione capitalina è, è impegnata su questi temi, ha chiesto delle garanzie a quello che è il global partner della Formula E Enel e quindi mettiamo insieme un grande evento di sport e Roma ne ha bisogno ma anche con una strategia più ampia e anche noi all'EUR eh, oltre a promuovere le nostre strutture congressuali perché sarà un grande spot per eh, il Roma Convention Center e la e le altre strutture anche noi dicevo all'EUR eh, creeremo le condizioni di realizzare spazi per le ricariche elettriche Assessore, cosa ha fatto sì? Perché lo ricordava adesso il Presidente Diacetti, anche lui è stato nostro ospite più volte qui al lavoro in corso e avevamo affrontato questo, eh, diciamo questo tema della Formula E. Ecco, dicevo, Assessore, cosa ha reso possibile questa velocità? ecco di realizzazione cioè l'inserimento di questa data su Roma se non sbaglio lunedì 19 dovrebbe trovare l'ufficialità proprio nella presentazione dei calendari relativamente alla prossima stagione. Questa volta la Ma... politica in, unitamente al privato insomma, ha fatto sì che le cose andassero rapide Sì sicuramente ha funzionato il lavoro di squadra quindi appunto con RSPA con uh lo sponsor Enel con i stessi organizzatori della federazione e poi con il municipio, con i consiglieri in Campidoglio, sicuramente c'è stata una, eh, una spinta anche da parte della sindaca in persona, abbiamo valutato moltissimo gli aspetti positivi, ne abbiamo parlato molto con gli organizzatori, come pensava il Presidente Diacetti e la soluzione finale ci sembra sicuramente positiva per la città, anche in termini di investimenti che resteranno tutto l'anno per i cittadini, quindi non solo per... Ci accetta qualcosa relativamente a questi investimenti? Perché penso che poi i cittadini siano interessati anche a questo aspetto, no? Ok la formula, è ok quei giorni, ok l'indotto, poi cosa resta quindi, Assessore? Innanzitutto verrà rifatto parte del manto stradale e del percorso del della competizione è vero serve per la formula E in, quel, in quei due giorni ma poi verrà utilizzata da tutti i cittadini romani per il resto dell'anno inoltre c'è un investimento extra da parte di Ener in termini colonnine di ricarica quindi una grande spinta in, in senso green non solo per il nono municipio ma per tutti i municipi di Roma e poi investimenti anche specifici in quel quadrante per quanto riguarda bike sharing, car, car sharing elettrico e anche postazioni wifi. Oh, eh, tra l'altro voglio dire noi di Radio Radio abbiamo due auto di servizio eh, totalmente elettriche le mettiamo a servizio no, no, se volete no, ma no, no, <ride> per dire no, ah, però battuta. non è allora, no, ancora certo. non è così diffusa no, ma questo vero. evento può far diventare figo il trasporto totalmente elettrico cioè vediamo delle macchine che hanno delle prestazioni incredibili vero Diacetti se non sbaglio sono velocissime Ma parliamo comunque di macchine che hanno prestazioni importanti 220-230 all'ora e considerando il fatto che siamo quest'anno alla terza edizione la prossima sarà il quarto campionato del mondo la crescita ogni anno è esponenziale anche a livello di valori tecnici e sempre più importanti brand automobilistici vogliono investire in questo campionato perché mette insieme le dinamiche prettamente sportive anche però con valori green che in qualche modo sono sospinti da tutte le grandi case automobilistiche io voglio aggiungere una cosa Abbiamo fatto veramente un miracolo con l'amministrazione nel senso che questo evento costa zero ai cittadini romani nel senso che al di là di qualche servizio comunque importante dell'amministrazione e anche noi attraverso una logistica diciamo così agevolata per l'evento però l'evento viene realizzato con i soldi della Formula E quindi di un soggetto privato l'evento più o meno costerà 10 milioni di euro e viene pagato totalmente da Formula E tenete presente che in altre città invece la città stessa o il governo danno dei contributi piuttosto importanti quindi penso che il gioco di squadra sia servito anche a elevare il valore del brand Roma portando un grande evento ma appunto con costi nulli o meglio piuttosto limitati se non i classici servizi che la città offre nel caso di, di, di grandi eventi, però non abbiamo ovviamente tirato fuori nella città né Eurospa che è comunque una società pubblica dei soldi per questo evento oh, eh, Assessore mi viene da chiederle allora quando c'è la buona volontà e il giusto investitore ecco mh, questo è un esempio che si può esportare anche in altri municipi no? Eh, perché questo sì. è un po' di Roma ha bisogno, di un, di un rilancio, di un restyling, di cose belle di cui parlare, che creino indotto, che si possa ovviamente anche avere dei benefici per la, la cittadinanza, in questo caso lo si fa all'euro, ma magari strizzando l'occhio anche ad altri quartieri, certo non è che la Formula E sia replicabile ovunque, ma non parlo ovviamente solo di Formula E. Eh? Sì, intanto intendiamo la Formula E come un evento cittadino, eh, sicuramente non solo del, cioè, del sì. municipio, però. Abbiamo in cantiere altri grandi eventi, questo sì. Roma, da questo punto di vista, ha già un suo naturale fascino ed, è, ed è attrae molte iniziative dall'estero, abbiamo già diverse proposte, complementi differenti, lo dico, dalla dalla 1, dalla Ce ne dice dalle una. Ce ne però dice sicuramente una. dopo l'estate potremo parlare di una pianificazione triennale, devo dire, a mio avviso sarà estremamente ricca. Ci lanci qualche. Prima dell'estate ci diamo qualcosina, ci suggerisca qualcosa. da giornalista non è, posso è, non c'è. Eh, che eh. è accaduto di essere arrivati a circa un'ora dalla firma per un grande evento che era il centesimo anniversario del Giro d'Italia a Roma. E poi dopo per motivi a noi ignoti è stata cambiata la destinazione ah, della per, città. Quindi andiamo avanti da un'auto per Caramantia. Eh. Eh, preferisco rimandare di un po ma dare notizie certe eh, e sì, ne approfitto sì. a proposito di notizie certe visto che c'era un po' di confusione su qualche giornale oggi che secondo cui eh, l'EUR verrà bloccata per un mese per questa per questa manifestazione, ovviamente, tutto ciò è completamente falso. Quindi si parla di un'impressione di due giorni, certo, con un periodo di allestimento, ma durante il quale non bloccheremo la circolazione per i cittadini. Eh, Vabbè, tanto intanto, noi assessori, eventualmente siamo qui per vedere se questo avverrà o meno. No, noi ci auguriamo che eh, questo non accada, eh. però, tanto. No, faceva parte comunque Questo discorso era assolutamente presente nel progetto. Io mi ricordo che con il presidente Diacetti ne avevamo già parlato, no? cioè che non si bloccava l'EUR per un lungo periodo, vero? Questo era fondamentale ma No, stiamo parlando essenzialmente del giorno di gara e forse del giorno prima una circolazione più limitata il giorno di gara sarà sabato come tutti sanno il sabato all'Euro c'è una minor presenza ovviamente di, di persone ma un dato importante da ricordare a tutti non sarà l'evento di pochi sì ci saranno ovviamente delle tribune a pagamento ma l'amministrazione capitolina ha voluto che fosse questo un evento per tutti e quindi vuol dire che uh, molti spazi, mi riferisco soprattutto uh, ai parchi ma anche ovviamente ad altre zone saranno aperte a tutti i cittadini senza biglietto e penso che quindi sia un modo per dimostrare che il grande evento porta indotto ma consente anche a tutti di partecipare indipendentemente dalla possibilità appunto di, di godersi lo spettacolo pagando il biglietto allora è arrivata una richiesta da parte del nostro ascoltatore Roberto che dice chiedete a Frongia aggiornamenti in merito alla vicenda CIP 3 Fontane impianto pronto ma ancora non aperto che, che ci dice Frongia? <ride> Beh, oltre a anche gli acetti. Ma è acetti. Anche, ah, anche entrambi, è una entrambi, entrambi sì. Entrambi perché in realtà l l è ci troviamo su molti dei tavoli ormai. Mm. Eh, eh sì. E questo forse è il principale perché parliamo di un grandissimo impianto per il Comitato Paralimpico, servirà tantissimi atleti disabili, E' atteso da moltissimo, sarà un centro d'eccellenza per tutta Italia, un vanto anche in Europa, è già pronto. C'erano problemi burocratici che si trascinavano da molto tempo, da molti anni a troppi anni. Devo dire anche qui di concerto con il nostro assessore Luca Montuori, all'Urbanistica, con Eur S.P.A. con il municipio al solito, un grande lavoro di squadra e spero che entro le prossime due settimane potremo congiuntamente dare davvero una splendida notizia e quindi l'apertura la, del centro. Giacetti sottoscrive? Ah sì, ci stiamo lavorando, io mi auguro veramente in due settimane, comunque eh, dobbiamo pure fare chiarezza su questo tema, un tema che deriva dal passato, eh, questo non per dire in qualche modo che non ci vogliamo assumere responsabilità, però essenzialmente si tratta in breve di un'area in parte di proprietà di Eurospa che è stata, eh, si immaginava che potesse essere acquisita dal Comune di Roma nell'ambito di un dell'accordo di programma del velodromo il sì. velodromo in quel progetto non è andato avanti e quindi si è fermata anche questa cessione comunque manda le chiacchiere ci siamo messi intorno a un tavolo noi l'urbanistica gli esperti dell'assessorato allo sport abbiamo fatto un ottimo lavoro stiamo trovando una soluzione che potrebbe essere un comodato gratuito ai cittadini e ai nostri ascoltatori interessa capire quando apriremo realisticamente molto a breve Spero due settimane ma insomma saranno quelli più o meno i giorni che serviranno per, ma per noi ci facciamo un bel nodo al fazzoletto tanto eh, vi eh. possiamo richiamare giusto anche su, su questa cosa per Beh, cui poi che... quando si, si fa qualcosa quando ci sono dei eh. servizi offerti ai cittadini è sempre una bella roba insomma, è ci accusano parlarvi. sempre di parlare delle Solo brutture de... ah, della eh, città eh, no, e no, allora vero. invece oggi, eh, oggi eh, eh, appunto, eh, era proprio lì che voleva eh, arrivare eh, certo, vedete certo. insomma si deve parlare anche delle notizie positive meno male, grazie Grazie a tutte e due, grazie al presidente di EURES in Roberto Diacetti, grazie a Daniele Froggio, assessore allo sport di Roma Capitale, grazie di eh, averci a voi, con noi. a presto, grazie. Grazie. grazie. grazie a voi, a presto.